Buon pomeriggio a tutto il mondo. Oggi abbiamo cambiato lo sfondo con questi occhi eh, azzurri, verdi, acqua come una modella che gli abbiamo fatto dei thread come extension. Non c'è solamente l'extension tradizionale ma ci possono essere. L'estate si avvicina quindi già possiamo fare delle proposte estive di extension. Un bel video che ho incontrato, che ho realizzato cinque anni fa, tornato da Tenerife, avevo quest'idea di creare questa polvere magica e a un certo punto questa polvere cheratina eh, di capelli eh, risolveva e risolve ancora un sacco di problemi a eh, un sacco di persone che hanno un diradamento dei capelli, eh, non solamente l'uomo ma anche eh, la donna allora io adesso vi faccio vedere questo video che dura un, tre minuti più o meno a vedere eh, la caratteristica di questo prodotto e poi degli amici parrucchieri che si sono offerti di fare dei modelli eccezionali con dei risultati eccezionali io adesso vi lascio a questo video poi vi spiegherò un'altra bella cosa sempre inerente alla polvere di creatina per capelli, ci sono un sacco di novità e vi faccio vedere un prodotto nuovissimo. Vi lascio a il video, eccolo qua. Buongiorno a tutti quanti, oggi mi trovo da FD Parrucchieri in compagnia del mio amico Baldassarre. Eccolo qua. Ciao! Benissimo, oggi che cosa facciamo? Oggi proviamo questa confessione su di lui. Per le persone che ci seguono, vediamo che cosa possiamo realizzare. Voglio ritornare giovane! Lui mi ha chiesto questa mattina: perché non fai, mi fai diventare giovane? E io ho proposto di farlo giovane in due minuti. Ci sono 13 colorazioni, in questo caso. Che fortuna! A Fabio, che è uno dei clienti più affezionati, riusciremo a farlo diventare giovane in pochi minuti. Attiviamo l'elettrostatica dei capelli. E cominciamo la trasformazione. Spettacolo, eh? Spettacolo altri tempi, altri tempi, però la tecnologia va avanti. Eh, eravamo alle prime armi con questo eh, prodotto, adesso io vorrei eh, condividere con voi un'altra pagina. Adesso vediamo condividi nello schermo. Vediamo un po'. Siamo eh, nel portale. Eh, .it e a proposito di cheratina per capelli vi faccio uh, vedere dove andare a trovare la cheratina per capelli che si è evoluta tantissimo però prima di andare a fare questa cosa qua allora tante persone che stanno giocando insieme a me imparare a scegliere i colori delle station su Amazon attraverso degli sponsor uno può vedere, decidere di eh, fare il colore a una cliente o scegliere un colore ben preciso per poi tonalizzarlo ci sono tantissimi modi per eh, realizzare questo però la prima cosa importante è imparare a scegliere i capelli e questo è un allenamento simpatico allora Ritornando a questo, io adesso mando tutta la pagina. Mi hanno chiesto, io non, non ho un account Amazon. Allora, andando giù in basso nel sito Amazon Business, cliccate qui e raggiungete la piattaforma di, con un'email, è tutto gratuito. Date i vostri dati, perché se un giorno decidete di acquistare, un qualche cosa già siete pronti tutto gratis non si paga niente però uno si prepara prima poi nel momento che c'è necessità di una cliente che vuole i capelli possiamo avere lo strumento adeguato perfetto ehm, ritornando a noi eccoci qua eccolo qui perfetto. Massa. stiamo diventando veramente molto molto bravi a smanettare nel web mettiamo nuovamente eh, il negozio lo mettiamo a tutto schermo così almeno possiamo lavorare meglio e la mia voce eh, vi guiderà eh, passo passo a cosa fare allora andiamo sullo shop e lui ci porterà col nuovo prodotto Topic fibra di cheratina eccolo qua lo apriamo, si è evoluta tantissimo la creatina per questo tipo di problematica e la, la consiglio veramente vivamente, questa è la confezione che potrete trovare nel link, poi ci sono tutte le varie descrizioni e quello che può eh, fare, eccolo qua, vedi l'uomo o la donna, e poi eh, questo prodotto costa 45,90 acquisti il prodotto puoi andare direttamente sulla piattaforma Amazon e anche eh, scegliere in questo caso specifico eh, il colore è un castano scuro che mediamente sono quelli poi sempre dalla stessa società eh, metterò altri link eh, per altri colori perfetto allora, io credo che oggi ci siamo uh, bene informati anche di questo aspetto. Poi metterò uh, il link sotto questo video, il link specifico per andare a trovare quel prodotto senza fare tutta questa trafila. D'accordo? Perfetto. Ci vediamo e, e alla prossima puntata. Ciao.